Ciao e benvenuti su FairTube. Buone notizie oggi amici. YouTube ha avuto la delicatezza di annunciare attraverso i nostri contatti che sì, intendono farlo, risponderanno alle nostre richieste formali di avviare i negoziati prima della scadenza del termine, che sarebbe la prossima settimana. Non vediamo l'ora, però non è ancora ufficiale, quindi dobbiamo stare in allerta ma hanno risposto alla stampa. Abbiamo tonnellate di articoli, quasi 50 articoli diversi sui giornali di tutto il mondo e credo in nove paesi diversi. YouTube ha rilasciato una dichiarazione a cui daremo un'occhiata più da vicino in questo breve video e a cui risponderemo. Io lo faccio nello stile Sling Shot Channel e il mio collega Sig Silberman della IG Metal lo farà nel suo modo formale e professionale così bilanceremo. Cominciamo. Mi chiamo Six Silberman, stiamo registrando dall'ufficio principale IG Metal Francoforte, stiamo aspettando una risposta ufficiale da YouTube, ma almeno hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale alla stampa sulle nostre richieste e questo è stato pubblicato su Forbes. Oggi daremo un'occhiata a questa spiegazione frase per frase. Dobbiamo anche assicurarci che i nostri utenti si sentano al sicuro e che gli inserzionisti ritengano YouTube sicuro per il marchio. Scusa YouTube, hai visto davvero il nostro video? Voglio dire, le nostre richieste non incidono sulla sicurezza in alcun modo e nemmeno per chiunque sia coinvolto. Ciò che vogliamo è trasparenza, vogliamo più equità e vogliamo uno stile di comunicazione decente. Dove sarebbe il pericolo? L'unica cosa in pericolo qui è la tua posizione di potere supremo, grazie alla quale puoi fare quello che vuoi facendo riferimento a regole che hai deciso di non rendere pubbliche. Certo, nessuno lo nega. YouTube è un ambito pubblico e in un ambito pubblico tutti hanno il diritto di sentirsi sicuri. Naturalmente anche i creators vorrebbero sentirsi al sicuro, venendo messi al corrente delle regole del gioco da cui dipende il loro sostentamento. Dato che il portavoce di YouTube ha usato la parola sicuro, parliamo un po' di sicurezza. Quanti brand manager hanno problemi di salute mentale perché gli algoritmi di YouTube sono così poco trasparenti? Forse qualcuno, ma non poi così tanti. Dopotutto, i loro capi sanno che probabilmente non è responsabilità del brand manager se gli annunci mostrati vengono associati a dei video inappropriati. Tuttavia, le conseguenze di questa mancanza di trasparenza per la salute mentale dei creators sono ben documentate. Fino a quando YouTube non rivelerà ai creators le regole del gioco, non potremo crederle quando dice di impegnarsi seriamente per il benessere dei creators. Gli inserzionisti possono capire quali video vengono visualizzati dai loro annunci e i creators non meritano la stessa trasparenza. Apparenza. Accogliamo molti feedback e ci sforziamo di trovare il giusto equilibrio, incluso l'incontro con centinaia di creatori. Wow, centinaia di creators, niente male, che gran numero. Will Smith è uno di loro? Forse, c'è qualche possibilità? In realtà io sono uno di quei creators e parlo con YouTube da circa un anno e mezzo ormai. Molte chiacchiere, ma non hanno portato a nulla finora. Quindi nessun risultato e questo deve finire. Penso che l'unico modo di smuovere YouTube sia fare pressione ed è esattamente quello che stiamo facendo. Ottimo, però centinaia di creators sono davvero soltanto una goccia nell'oceano. La YouTubers Union è ancora agli esordi e già abbiamo 21.000 affiliati. Ecco alcune domande. Di quali creators YouTube sta parlando? Sono soprattutto le celebrità il cui contenuto viene spinto in ogni caso sulla piattaforma e per i quali si applicano regole diverse su quello che possono pubblicare prima di essere demonetizzati? Di cosa sta parlando YouTube con questi creators? In che modo questo dialogo influisce sulle decisioni della piattaforma? Perché alcuni creators vengono ascoltati mentre ad altre migliaia di loro non è permesso nemmeno parlare con le persone quando i loro video vengono demonetizzati? YouTube afferma che stanno cercando di trovare il giusto equilibrio, però descrivere la situazione come una questione di equilibrio confonde. In California, da dove io provengo, c'è un limite di velocità di 65 miglia all'ora sulle autostrade. Possiamo discutere se questo limite sia basso o alto, ma solo perché noi conosciamo questo limite. Su YouTube sappiamo solo che la maggior parte dei creatori sembra avere un limite e probabilmente si aggira in qualche oscuro intervallo tra le 25 e le 100 miglia all'ora, ma non sappiamo esattamente quale sia il limite di velocità, perché YouTube non lo rivela. YouTube ha il diritto di impostare un limite di velocità e ha anche il diritto di decidere che alcuni creators ne abbiano uno diverso, però vorremmo sapere quale sia. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato, i creatori di YouTube non sono legalmente impiegati da YouTube. Certo, ovviamente non siamo dipendenti, ecco perché non otteniamo un salario minimo, né ferie, né contributi. È decisamente conveniente per te, YouTube, non è così? Però sai una cosa, non siamo neanche produttori di video indipendenti, in realtà siamo totalmente dipendenti da te, YouTube. Siamo completamente alla tua merce, dobbiamo seguire le tue enigmatiche linee guida, ci colpisci in ogni modo, distruggi. Oggi il nostro lavoro senza dare nemmeno una spiegazione, sai le società di produzione video indipendenti di solito hanno molti clienti, pensi che se noi avessimo un'alternativa rimarremmo anche un solo giorno di più sulla piattaforma? Se credi di sì, è pure illusione. Restiamo su YouTube solo perché non abbiamo alternative. Quindi non siamo impiegati, ma non siamo nemmeno partners. Cosa siamo? Sai una cosa, YouTube? La schiavitù è stata abolita molto, molto tempo fa, nella maggior parte dei paesi in cui tu sei attiva. Certo sarebbe illuminante per noi conoscere l'analisi legale di YouTube su questo problema. Però una cosa è chiara. Le norme di YouTube consentono a YouTube di controllare i creati in un modo non conforme alle libertà tradizionali dei contratti davvero indipendenti e la maggior parte dei creators non sono aziende indipendenti che hanno molti altri clienti oltre a YouTube agendo in un mercato aperto e magari in condizioni di concorrenza leale. No, la mancanza di trasparenza in termini di monetizzazione e chiavi di ricerca significa che il mercato non è aperto. Sappiamo che la concorrenza sulla piattaforma non è una concorrenza leale, perché i dati in nostro possesso indicano chiaramente che i canali aziendali e i loro contenuti vengono più spesso visti in tendenze rispetto ai contenuti dei creators indipendenti e YouTube proibisce espressamente creators di incorporare la propria pubblicità nei loro video. Quindi l'indipendenza dei creators di YouTube è seriamente limitata. In realtà YouTube, proprio come Uber e Lyft, ottiene il meglio da entrambe le parti. YouTube non ha alcun obbligo che sorgerebbe se assumesse creators come impiegati però può mantenere un controllo estremamente fitto sui contenuti e decidere regole restrittive che non sono realmente compatibili con l'idea di una concorrenza ideale da parte di società indipendenti in un mercato aperto, mentre i creators all'opposto ottengono il peggio. Mancano da un lato della protezione di cui godrebbero come assunti, ma nemmeno possono godere delle libertà riservate ai veri contractors. YouTube potrebbe fare un enorme passo avanti e risolvere questi problemi in modo semplice, offrendo ai creators maggior trasparenza, dicendo ai creators le regole. Bene gente, questa è stata la nostra piccola replica e spero che vi sia piaciuta. Rimanete sintonizzati, potremo avere buone notizie.